Ciao Ragazzi, bentornati al Gormiti, Gormiti Show! Show! Già, da partiamo con la novità di questo periodo. Il torneo del Titano, una battaglia uno contro uno. Eh sì, si sfidano 24 Gormiti per arrivare alla vittoria. E ci sarà soltanto un vincitore. Eh, Chissà chi sarà. Eh, il mio preferito, sicuramente. Vogliamo vedere un video, Johnny? Okay. Guardiamo questa battaglia. A proposito di battaglie è arrivato il momento eh, di un torneo, io non lo so niente. Come no, è il torneo che ho creato io, quello tra me e te. Che c'è da, da, da un sacco di tempo già, dalla sfida con i collezionabili. Sei pronta a perdere? No, Gianni, perché vincerò. Vado a prendere le bustine. Andiamo? No, no, Gianni. vado io a prendere le bustine. Ferma con la magia. Gianni, bambini, ancora a cercare le bustine. E eh, Giada, non le trovo, erano di qui Gianni, vieni un attimo qui Io te ho detto. Eccoci, allora, sei pronta a combattere? Giada, ti avevo detto di non fare la magia eh, Stavi tre ore a cercarle, esatto. Cioè, dai, iniziamo Va su. bene, allora, allora sei, sei pronta a perdere? Dillo a tutti i bambini, la risposta è... No, sono pronta Come a vincere no? Come no, eh e sì, allora è Io rispetto. scelgo questa Allora, <ride> non male anche il mio, eh, non male Ehi, ehi, ehi, ehi Fammelo togliere dalla custodia. Dai. Allora io ho trovato. Mi piace un sacco il popolo del magma, ovvero il mio preferito. Vediamo un po'. Urik! Io invece ho trovato Zarnok. Bello Zarnok, che cattivello. Sì, però allora già dai, Mostriamo insieme la card perché abbiamo lo stesso numero. Che numero abbiamo? Il numero 8. Siamo quindi, pari. Quindi questa volta nessuno ha vinto. Dai, fatemi un 5 mi piace così mi, sì anche a me dai nessuno ha perso nessuno ha vinto ok? ogni tanto ci sta la parità sai cosa faccio con questi gormiti? che cosa fai? Giada cosa si fa adesso? E li collezioni sì li colleziono dalla vita ma ora c'è il ma il ma il mare il mare e quindi dove me li porto al? Mare? Al mare, sì, in vacanza, dammi anche il tuo. Ma Johnny, a proposito di vacanze, sì. i Gormiti accompagneranno la nostra estate con tanto gormitico divertimento. Giusto, stiamo preparando delle attività incredibili presso alcuni villaggi per famiglie al mare. Continuate a seguirci per avere tutti i dettagli. Eh, passano che me lo porto eh, sì, al Sì, però Johnny, ci sono anche tantissime altre novità e abbiamo pochissimo tempo, quindi Quanti? andiamo, mi dai. porto dai, questa, e porto questa... Johnny, guarda un po' che cosa ho qui. Ho visto già dai i Panini Magazine, tra l'altro lo troviamo ancora in questo mese in edicola. Sei curioso di vedere un po' cosa c'è sì, dentro? Sì, perché uno ne vorrei anche io già dai di Panini Magazine. Mm. Scusa Vieni. eh, scusa. Allora, allora, possiamo trovare le nostre storie gormitiche sì. e inedite? i fumetti, i fumetti bellissimi sì, sì, che bellissima. noi leggiamo sempre. Oh, ma che bello il Tempio Misterioso. Che bello! Eh, eh, però eh, già eh, c'è qualcosa che non va. È eh, un po' senza colori. Eh, vero? Senza colori, a me le cose senza colori non mi piacciono. È un po' triste. Eh, ho capito, a me le cose senza colori non mi eh, piacciono. E allora coloriamo, dai. Allora, dai, io dai. voglio fare le nuvole. Sì, eh, con, con cosa coloro? Okay? Con, con, con la pistoletta d'acqua? Ci penso io, aspetta eh. Wow! Eccolo! Qui il nostro astuccio gormitico da portare a scuola o anche in vacanza. A tre scomparti ci sono un sacco di colori gormitici Apriamo allora, apriamoli tutti e due così. Io uso le matite. Allora, e le Io faccio. Mm, io voglio fare le nuvole rosa Come le nuvole rosa? Ma eh io sì, voglio... Eh, io voglio fare le rose. Ma sono, sono... bianche, le nuvole sono bianche. Io ne voglio, le vedo rosa. Io le faccio, io faccio il cielo azzurro, allora. E. Ma Johnny, lo sai che ci sono anche altre cose da portare a scuola, dei è dormiti? Vero, è vero, Giada, mi hai fatto venire in mente una cosa. Arrivo. Aspetta, vai, vai, aspetta. così facciamo vedere i nostri amici. Aspetta. Io intanto continuo a colorare. E tu, aspetta. Eh, eh Eccoci. Eh, sono, sono tante cose. Allora, aspetta, questi qua risposto. Non quindi. mi stanno neanche in mano. Allora, allora cosa abbiamo? Che abbiamo lo zaino? Bellissimo super sì, con le ruote. Questo è bellissimo, mi piace tantissimo perché ha le ruote. Abbiamo i due diari della scuola. Allora, qui abbiamo Alfa facerio. Io voglio questo, Gianni. Va bene, va bene, prendi quello, io prendo questo perché c'è la fatta. Guardate che bello, qui possiamo scrivere tutti i nostri compiti. Già, Ci sono tutti i gormiti. Ti ricordi questo zaino? Me l'hai spiegato proprio tu. Sì, certo che me lo ricordi, è il mio preferito. Questo qua è, è lo zaino magico, io lo chiamo, perché praticamente tu puoi cambiare il disegno, giusto? Sì un giorno puoi scegliere questo esatto e, e poi il giorno con, con questa, dopo esatto con questa zip noi la togliamo si cambia e si può cambiare bellissimo Giada tra l'altro sai quanti gormiti posso mettere dentro il mio zaino? un sacco però Gianni anche il diario l'astuccio Tutte sì, queste cose sì, per la scuola i quaderni certo i giochi li uso dopo la scuola bravissimo però sai chi ci sta aspettando adesso? Lord Kagan no un nostro amico andiamo eh ok Ciao Federico! Ciao! Come stai? Bene! Ma che bello vederti! Sei Sa contento? Sei o? contento? Sì! Sappiamo che sei un fan super gormitico, Sa sappiamo sì. che guardi il Gormiti Show, vero? Ciao bello! Vediamo se lo riusci! Wow. Wow. Elios? Sì. Elios, senza mantello? Sì! Perché? Ma qual è, non qual, non è, qual è il tuo preferito? Il mio preferito Qual è il tuo gormita preferito? È, è Titano è Titano Vedi Gianni che è Titano Bravissima titan anche il mio preferito è, è Titano E mi sa che lo sa Federico Che è il tuo preferito è Titano Vero che lo sai Hai guadagnato il 100 mila Anche è... Ah beh. È, è, sì, allora. è, è il mio È della mia squadra è Il mio preferito è poi anche un pochino Vulcan Vulca, ah, un pochino il popolo del magma, ci sta perché, vabbè, Ma il magma è forte già. No, lo dire so, lo tranquilli. so Però il cristallo è il cristallo no. <ride> Ma senti, noi, noi adesso dobbiamo continuare con la puntata Però prima di salutarti Noi facciamo una cosa molto bella e... Devi aprire le braccia così Fai Ap così come noi no, non ci sto Ok, apri le braccia E le stringiamo forte, forte Bravissimo Perché ah, significa che ci siamo lì. abbracciati Ok Voi mm -hmm. e me mi piacerebbe tanto vedervi con voi e vi voglio pure tanto bene. Oh. Oh, ti mandiamo un bacione. Ma un bacione grandissimo. Ora ti salutiamo, un bacione Fede, grazie Ciao. per essere stato con noi. Ciao Fede. Ciao. Ciao. Gianni, parlare con i nostri amici è sempre emozionante È vero, se volete partecipare al Gormiti Show basta andare su gormitishow.com e seguire le istruzioni Noi vi aspettiamo, eh, mi raccomando mm. Ora già è arrivato il momento della bacheca gormitica Ti è piaciuta la mia mossa? Hai visto che bello? No? Bello, vero? Mm. Sì, è un po', po strano Bella, è bello Andiamo avanti va Allora, ci è arrivato uh. un bellissimo disegno e anche delle foto Da parte di Yannis. Yannis Sì, che cosa ci dice? Allora, ci scrive Ciao, sono Yannis ho 7 anni Anni, nato in Italia, trasferito in Belgio da due anni, ah. dove faccio la prima elementare in francese e in inglese. Wow, che bello! E che meraviglia, sei le lingue, un sacco di lingue. Vi guardo e vi amo da tanti anni. Ma grazie. Che, ma che cucciolo che sei, grazie. Guarda cosa c'è scritto. Cioè, allora, ci ha mandato intanto eh, Lord Trition, che sta combattendo contro Antiove. Cioè, un disegno bellissimo, Gormitico. davvero. Gormitico. E poi c'è la dedica, che ci ha, ha scritto, c'è lui in una posa super gormita. C'è anche il bracciale, guarda. C'è il bracciale. Hai ah, un sacco di gormiti, C'è anche wow. la torre, wow. guarda qui come li ha schierati i gormiti. Grazie per seguirci dal Belgio, fantastico. Grazie mille. Bellissimo, grazie Poi mille. ci fa anche una domanda, sì? ci dice come si, va, come si fa ad andare sul sito okay. dell'e-commerce? tu sei quella del sito. Sì, dovete andare su shop.giochipreziosi.com E già. poi fa anche la domanda sul codice sconto, però purtroppo adesso non è attivo il codice sconto, ma se continuate a seguirci, le sorprese non finiscono esatto, mai. Esatto, mai, mai, mai, mai, mai. Grazie per averci mandato questi disegni e queste dediche, le tue foto, continua a mandarcene. Sì, mandatele anche voi da casa e andate sempre su gormitishow.com. Il sito è sempre quello. Giada, la puntata è sì. finita. Eh sì, dobbiamo salutare i nostri amici. Salutiamo tutti i nostri amici tutto il mondo, tra l'altro. È vero, è vero, è vero. E comunque ci sono stati parecchi bambini che ci seguono anche fuori dall'Italia. Sì, hai ragione. Quindi salutiamoli tutti, ma cosa devono fare per stare sempre aggiornati con Continuare noi? Continuare a seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram e il canale ufficiale di YouTube. E soprattutto iscrivetevi, perché così a me non vi arrivano tutti gli aggiornamenti. Assolutamente. E, e mettete tantissimi like anche. Spolliciate tantissimo. Un saluto da Johnny. E Giada. Ciao. Ciao.